L'uomo per le strade andrà Con gheraldi Rivia canterà col cuor E quando il lupo bianco, il demone battuto L'esercito Delfi con lui infierì Ascolta, mi presero così Anch'io che stavo lì, distrussero il liuto, picchiandomi sì. Mentre il demone con forza ci attaccò, il grande witcher lo annientò. Dona un soldo al tuo witcher, o oh valle abbondante, o oh valle abbondante, soldo al tuo witcher, o oh valle abbondante. Ai margini del mondo combatti il male tu, lo caccerai via, si sempre più giù. Pandia in preda alla follia, lì sulle montagne lontano da noi. E come un lupo, sai, non si arrende mai. È un grande guerriero, se credi, vedrai. Questa è la sua storia, e la sua gloria Che male ha sconfitto Che grande vittoria Dona un soldo al tuo Ciao, tu